Se dobbiamo parlare di esperienza nell'ambito della ristorazione io posso parlare con un po' di cognizione di causa anche perché ho lavorato per diverse aziende. La più grande esperienza che ho fatto nel settore della ristorazione è stata sicuramente con Manger, che è un'azienda che ha più di 300 sedi solo in Inghilterra e altre sparse in tutto il mondo compreso Giappone e in United States. E Francia, quello che vorrei condividere con voi non è prettamente magari come come ho applicato per entrare in questa azienda piuttosto gli insegnamenti che ne ho ricavato da un'esperienza del genere allora dovete pensare una cosa che il laureare nella ristorazione non è assolutamente leggero anzi, mi sembrava di stare sotto il militare questo però ha fatto sì che io facessi una corazza ancora più forte perché lì ho imparato a stare zitto è una cosa importantissima il silenzio è davvero importante lì ho imparato a eseguire gli ordini senza pensare al perché anche perché ci sarebbe stato poi qualcuno successivamente a tempo debito che mi avrebbe spiegato il perché magari io dovessi svolgere una determinata mansione e vi assicuro che col senno di poi avevano ragione loro io dovevo fare determinate cose in quel momento ero parte di un ingranaggio successivamente quando sono diventato leader manager eccetera eccetera io ho capito il perché di determinate dinamiche ma sicuramente sin dal principio io non, non avevo l'intenzione di passare tutta la mia vita all'interno di un'azienda di ristorazione. però è altrettanto vero che mi sono buttato a capofitto ho fatto il massimo che potevo e ho estrapolato e fatto mio tutto il senso aziendale molto di quello che ho preso in un'azienda del genere l'ho applicato anche nella mia attività che è adesso tutt'altro come sapete io mi occupo dell'ambito immobiliare quindi vi assicuro Imparate l'arte e mettetela alla parte Perché poi a un certo punto unite tutti i puntini E avrà tutto un grandissimo senso È esperienza magnifica Fatta con entusiasmo Tanto sacrificio Perché per 4 anni all'incirca Mi sono svegliato alle 4 del mattino ogni giorno Ragazzi non è per niente facile per l'ho fatto Mi sono divertito Mi sono sacrificato Ho fatto tanto eh Poi alla fine però Ho raccolto i risultati Questa è la cosa più importante Cioè quando voi applicate per un'azienda inglese, non è magari il perché, non vi dovete domandare perché sto applicando per questo settore non sono interessato ma impara e vedi poi che cosa succede che nella vita non si sa mai comunque se dovessi consigliarvi di lavorare per un'azienda inglese sicuramente lo farei se andate in Inghilterra, evitate aziende italiane soprattutto nell'ambito della ristorazione, andate in aziende diverse con un background totalmente nuovo per voi non me ne pentirete